Grazie Presidente. E soltanto per annunciare il nostro voto contrario all'ordine del giorno, eh, in quanto per un'opera statale, soprattutto strategica, come quella del Ponte dei Congressi, ci sembra opportuno che lo Stato, proprio, eh, vista la rilevanza strategica dell'opera, proceda con l'esproprio le delle aree. Per noi, eh, il, diciamo, la... La cessione compensativa non è una strada percorribile, siamo contrari in tante altre situazioni come è avvenuto perché in cambio dei terreni il Comune ha sempre dato in cambio cubature. Noi siamo contrari a questo e lo siamo ancora di più per un'opera strategica di livello statale come il Ponte dei Congressi, quindi non possiamo assolutamente accettare questo ordine del giorno. Grazie.